Buongiorno, eh, oggi continueremo ovviamente a lavorare sulla ricorsione e facendo un altro esercizio, un secondo esercizio come vi dicevo, eh, molto di diciamo così, del, delle contenuti che ci dovremo imparare sul tema della ricorsione li, li apprenderemo attraverso una serie di esercizi eh, perché è così che si mettono in pratica quei quattro principi base eh, che abbiamo visto prima, che però diciamo così, dal punto di vista teorico eh, sembrano semplici ma poi dal punto di vista pratico applicativo eh, richiedono molta, eh, molte, diciamo così, spe molte specificità eh, eh, e molti casi particolari eh, per poter essere messi in gioco allora riprendiamo il capitolo ricorsione e eh, oggi parliamo di un esercizio che, che è questo che è quello della ricerca di anagrammi all'interno di una parola quindi la, la, il problema è molto semplice eh, data una parola, trovare tutti i possibili anagrammi di quella parola. Eh, in pratica è un esercizio puramente combinatorio, cioè dato un insieme di elementi, trovare tutte le possibili permutazioni di quell'elemento. E noi sappiamo già dal calcolo combinatorio che il numero di permutazioni di un insieme di n elementi distinti tra di loro è esattamente n fattoriale. dove n è il numero di elementi? Insisto sul distinti perché le parole possono contenere più volte la stessa lettera eh, e ovviamente casa con due A messe così e casa con due A scambiate di posto è sempre casa, quindi è sempre la stessa parola e quindi non, non, non deve contare due volte come se invece la prima A e la seconda A fossero distinte quindi questa è una complicazione successiva per il momento non ci pensiamo pensiamo a una parola come dog, tre lettere, molto semplice che ha questi tre fattoriali, cioè sei possibili anagrammi ecco, come possiamo affrontare il l'esercizio, come possiamo affrontare il problema. Eh, allora, anche qua eh, ragioniamo sempre in termini di eh, soluzione parziale che via via viene costruita un pezzettino per volta eh, durante la, la discesa ricorsiva. Eh, quindi, eh, io suddivido il mio problema dicendo eh, la, a un certo punto ho già costruito una parte della mia, del mio anagramma, della parola che voglio ottenere. Eh. In particolare questa parola è eh, inizialmente vuota, cioè quando inizio la ricorsione, quanto della mia parola anagrammata eh, è già disponibile? Quanto ne conosco già? Nulla, non conosco ancora nulla. E viceversa ho ancora tre lettere che sono tutte le lettere della parola che non ho ancora usato, perché chiaramente io costruisco un anagramma prendendo una lettera, le lettere della parola esistente, prendendo queste lettere una per volta. E una volta che ho preso una lettera, questa stessa lettera non può essere ripresa. Quindi in qualche modo divido il mio problema ricorsivo eh, separando la parte di anagramma che ho già costruito dal bacino di lettere che posso considerare per poterla costruire. Questo è il livello zero, diciamo, perché ho finora zero lettere già facente parte, parte della mia parola. Poi posso proseguire dicendo, a livello 1, livello 1 dovrà eh, occuparsi di eh, impostare la prima lettera. Quindi al, al primo livello di ricorsione eh, mi chiederò, guarda, io ho eh, tre lettere possibili, la D, la O e la G, e quindi farò tre chiamate ricorsive, eh, una in cui ho deciso che la prima lettera sarà la D, la seconda in cui ho deciso che la prima lettera della parola risultante sarà la O, e la terza in cui ho deciso che la prima lettera della parola risultante sarà la G, deciso come sempre in ricorsione provvisoriamente, nel senso che io prendo questa decisione e poi faccio una chiamata ricorsiva per poter valutare quali sono sotto nei rami di ricorsione successivi le conseguenze di questa scelta. Quindi è sempre una decisione che ha più la natura del tentativo che non della decisione definitiva. E quindi in un determinato livello ricorsivo, cioè a livello successivo, a livello 1 mi dicono ok, hai già una lettera definita, il tuo insieme di lettere possibili si è ridotto, non è più D o G, ma solamente O G perché la D ovviamente l'ho già presa, e quindi questo livello di ricorsione si pone il problema di cosa mettere come seconda lettera. Quindi livello 1 vuol dire che ho già 1 come lunghezza definita e dovrò scegliere l'elemento numero 1, cioè il secondo della parola che sto costruendo. E questo ovviamente lo posso fare ricorsivamente. A questo punto, la chiamata D eh, del livello 1 a partire dalla lettera D avrà due alternative O e G e quindi provo prima la O e provo dopo la G. Provare prima la O significa attivare una chiamata ricorsiva in cui la parola già costruita è DO e le lettere ancora da usare sono solamente la G. E la seconda chiamata ricorsiva sarà la chiamata nella quale la parte di parola già costruita è di G e la parte invece ancora da costruire è eh, eh, comprende solamente la lettera O e quindi a questo qui siamo a livello di ricorsione 2 perché abbiamo già due eh, lettere messe a posto ipoteticamente ovviamente eh, e ce ne rimane ancora una allora possiamo fare ancora un livello di ricorsione e a questo punto di O che cosa posso aggiungere? solamente G è l'unica alternativa che ho e quindi farò una chiamata ricorsiva unica vedete che in questo caso l'albero di ricorsione via via si assottiglia cioè ogni livello che scendo le scelte che posso fare diventano minori, fino a quando arrivo al caso terminale in cui non ho più scelte da fare. Allora a questo punto ho appunto un caso terminale, cioè una parola che è un valido anagramma della parola di partenza. Quindi questa parola fa parte del mio risultato, non farò ulteriori ricorsioni perché non ho ulteriori elementi da aggiungere, quindi potrò tornare indietro, quindi fare il mio return della funzione che tornerà, a questa funzione che non ha altre chiamate da fare e quindi si ferma, Torne anche essa quindi ritorna al, chiamata, al livello superiore, vedrà che questa chiamata, eh, abbiamo provato la O, abbiamo visto che cosa è successo, torniamo su, proviamo la G e vediamo che cosa succederà. Provare la G significa partire dalla stringa di G e eh, decidere che l'unica aggiunta possibile sarà la O e quindi passare al livello successivo con la stringa di G -O. Eh, questa DGO è un caso terminale perché non c'è più nulla da fare quindi questo va salvata tra gli anagrammi possibili finito questo anagramma, torno a livello superiore eh, a livello superiore non ho altre alternative da testare perché l'unica alternativa che avevo, la O, l'ho già usata e quindi tornerò a livello superiore eh, non ho altre alternative da testare neppure qua perché la O l'avevo già testata e ho già visto tutte le sue conseguenze in particolare mi ha portato all'anagramma DOG la G l'ho già testata e ho già visto tutte le sue conseguenze, in particolare mi ha portato all'anagramma di GO, e quindi anche questa chiamata ricorsiva ha finito il proprio lavoro e torna al proprio chiamante, torna a livello 0. E a questo punto, livello 0, dopo aver esaurito, cosa succede? Provando a mettere come prima lettera la lettera D, proseguirà con altri eh, tentativi, quindi provando a mettere come primo punto la lettera O oppure come primo punto la lettera G e così via. Quindi la, eh, il percorso che si fa no, eh, nell'albero nell di ricorsione essenzialmente è questo. Io parto da qui, valuto cosa succede mettendo D come prima lettera e poi valuterò la O, le conseguenze della O, torno indietro, torno indietro, alternativa possibile G, valuto, ops, valuto torno indietro, torno indietro e a questo punto ritorno a livello 0. Seconda alternativa la O, la O avrà come prima alternativa la D e quindi valuto cosa succede provando la D, poi torno su, seconda alternativa la G, valuto cosa succede eh, scegliendo la G, torno su, torno su, torno su, qui ho finito di G le due opzioni, ritornerò al primo livello provando con la G come prima lettera e quindi esplorerò questo albero, questa parte dell'albero di ricorsione di nuovo con lo stesso meccanismo. Quindi entro ed esco, scusate mi sfugge sempre la mano sulla, sul tasto, entro ed esco, tanto che finalmente, anche da livello 0, avrò provato le tre alternative, le avrò eh, esaurite tutte e tre e quindi potrò ritornare al mio procedura chiamante. E in tutta questa operazione che cosa ho fatto? Eh, mi, sono, mi sarò tenuto traccia di quelli che erano i casi terminali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi terminali me ne accorgo perché non ho altre alternative per proseguire, ma me ne accorgo anche perché la lunghezza della parola costruita è 3, che era la lunghezza, diciamo così, che devo ottenere, e quindi eh, quelli, quei 6 elementi sono i 6 risultati che ritornerò al mio programma chiamante. Quindi questa è la filosofia. Eh, è una filosofia che useremo praticamente tutte le volte che dovremo risolvere dei problemi in cui il meccanismo di esplorazione delle soluzioni è un meccanismo di permutazioni. Cioè sono sempre gli stessi elementi ma devo provare a metterli in, eh, relativamente l'uno all'altro in tutti gli ordini possibili e immaginabili. Allora, proviamo a passare a questo punto eh, all'implementazione di questa idea di algoritmo ricorsivo. Mi sono già eh, preparato eh, un progetto Eclipse eh, per abbreviare i tempi eh, che eh, si chiama anagramma, eh, all'interno del quale ho eh, definito già due classi, quindi la prima parte eh, grafica non la, non la consideriamo per il momento, eh, ho creato un package model eh, all'interno del quale ci sono due classi. Eh, vediamo di ingrandirlo a pieno schermo, all'interno del quale ci sono due classi, una che ho chiamato ricerca.java che è quella all'interno della quale lavoreremo che per ora è vuota e un'altra che si chiama eh, testricerca.java eh, che è un programma di test per convincerci di come vogliamo che il nostro eh, algoritmo funzioni. Quindi di fatto il programma di test eh, creerà un oggetto della classe ricerca e poi eh, chiederà subito quali sono gli anagrammi di una determinata stringa quindi la nostra chiave è un metodo che si chiama anagrammi della classe ricerca che riceverà come parametro la stringa da anagrammare e restituirà come risultato una lista di stringhe che sarà l'elenco di tutti gli anagrammi quindi la nostra classe di test è molto semplice e poi una volta che ce l'avremo potremo provare a fare altri esperimenti quindi iniziamo subito a lavorarci entrando nella classe ricerca e facendoci creare la, il metodo anagrammi no? riceve una stringa come parametro e restituisce un elenco di stringhe quindi genera, mettiamo pure il commento, genera tutti gli anagrammi anagrammi della parola specificata in ingresso la stringa di ingresso è parola da anagrammare E mentre, quindi string, parola da anagrammare, mentre l'olore di ritorno è l'elenco di tutti gli anagrammi della parola data. Eh, magari non chiamiamo stringa, chiamiamo parola, così è più chiaro. Hm? Ok, questa è la definizione della nostra funzioncina. Eh, Ah, per costruirla ovviamente ricordiamo a una funzione ricorsiva, come abbiamo già fatto la volta scorsa la funzione ricorsiva tipicamente per essere chiamata ha bisogno di un ambiente nel quale sono, siano già state preparate alcune variabili, alcune strutture dati con la quale la funzione ricorsiva può, può lavorare e quindi eh, tipicamente sarà una funzione privata che possiamo chiamare, ha senso chiamare solamente dall'interno della nostra classe ricerca. Eh, questa funzione privata diciamo che non ha bisogno di ritornare nulla eh, quasi, quasi sempre eh, chiamiamola cerca hm, ad esempio ecco e che cosa eh, questa sarà la funzione ricorsiva vera e propria eh, chiediamoci quali sono i parametri di lavoro di questa funzione allora per farlo io mi sposto al fondo del file e mi faccio le solite domande che ci facevamo sempre quindi eh, la prima domanda è che cos'è la soluzione parziale che sto costruendo? La soluzione parziale è una parte dell'anagramma già, già costruito. In particolare i primi caratteri, costruito anche una unità in particolare i primi caratteri della parola. Quindi io decido di costruire l'anagramma da sinistra verso destra, dalla prima lettera in avanti, così come abbiamo visto nel nostro esempio graficamente. E quindi il livello mi indica anche il numero di lettere di, lettere di cui è composta la, la soluzione parziale. Man mano che vado avanti, man mano che scendo di livello, eh, o avrò eh, più lettere no? che si aggiungono alla soluzione parziale che costruisco via via scendendo ehm, è anche vero eh, che io ho una soluzione di partenza, quindi l'obiettivo, diciamo, il dato di partenza è una parola di anagrammare, da anagrammare diciamo di lunghezza n questa lunghezza n l'ho voluta citare perché la soluzione totale, soluzione finale, non è altro che una soluzione di lunghezza n. Okay? Ehm, quando io trovo una soluzione parziale la cui lunghezza n ho capito che sono in un caso terminale. Quindi nel caso terminale. Cosa devo fare nel caso terminale? devo salvare la soluzione trovata per poter restituire tutte, perché alla fine le voglio restituire tutte. Adesso, questo è eh, il contesto generale. Entriamo nella ricorsione e ci chiediamo, al determinato livello, l'obiettivo del livello di ricorsione qual è? È quello, dicevamo, di generare nuovi livelli, nuove soluzioni parziali. Quindi io ho una soluzione parziale di livello 2 cioè ho già due lettere messe, dovrò generare le soluzioni parziali di livello 3, cioè con tre lettere, facendo come? Provando a inserire, ad aggiungere tutte le, le lettere che non sono ancora state considerate prima. Quindi la generazione delle nuove soluzioni passa per il provare ad aggiungere una lettera, tra quelle scegliendo virgola, scegliendola tra quelle che non sono ancora state utilizzate utilizzate dove? nella soluzione parziale quindi quella soluzione parziale che mi arriva da questo specifico ramo di ricorsione perché magari quella lettera l'ho già usata in altri rami della soluzione ma per ora mi interessa solamente questa. Quindi questo vuol dire che come sempre eh, la procedura ricorsiva riceverà una stringa che rappresenta la soluzione parziale, riceverà un intero che rappresenta il livello, in questo caso se vogliamo potremmo anche evitare di passare un livello come numero intero eh, perché il livello è esattamente la lunghezza della stringa parziale, però se vogliamo per chiarezza anche nostra eh, manteniamo lo schema no? cioè, in ogni momento il livello è uguale a parziale.length la lunghezza di parziale però eh, un po' di chiarezza in più non guasta e poi però ho bisogno hm, di sapere quali sono le parole, le lettere scusate non ancora utilizzate e quindi eh, a, mi riceverò un altro parametro che mi dice guarda queste sono le lettere che tu puoi ancora usare eh? puoi ancora utilizzare quindi, ad esempio, potrebbe essere un, un insieme di lettere, set di caratteri, un insieme di caratteri che sono le, le, le lettere libere, o le lettere disponibili, chiamiamola così. Le, le lettere non ancora utilizzate e che quindi sono disponibili. Quindi, documentiamo questo. Questa è la procedura ricorsiva per il calcolo dell'anagramma gramma, punto eh, parziale indica la stringa costruita finora anagramma, parte iniziale dell'anagramma costruito finora il livello, il livello della ricorsione eh, sempre uguale a parziale.size, length, e disponibili è insieme delle lettere non ancora utilizzate. Mm. Eh, io l'ho eh, pensato come set, ma adesso ehm, che ci ripenso un attimo, forse è meglio usarlo come elenco, come list. Per il semplice fatto che eh, noi potremmo dover anagrammare una parola in cui una lettera compare, eh, compare più di una volta. E allora in questo caso, se io la mettessi in un set, verrebbe eh, dimenticata quella lettera, verrebbe cancellata perché la seconda volta che cerco di aggiungerla il set non me la lascia aggiungere. Quindi in questo caso è meno pulito dal punto di vista concettuale, ma poi praticamente eh, creerebbe dei problemi. Quindi in questo caso è eh, un insieme rappresentato come una lista. Perché questo insieme può contenere dei duplicati, ok. Allora, questo metto un commento qua sotto, così non mi dà errori di sintassi, ok? E cominciamo a implementare questa funzione. Eh, come sempre, noi abbiamo i tre momenti della ricorsione da considerare: che sono il caso generale, il caso terminale, e il caso iniziale e io le affronto quasi sempre in questo ordine: quindi avrò una IF che mi determina se sono nel caso terminale, terminale. poi avrò il caso normale, e poi ovviamente il caso iniziale ce l'avrò dentro la procedura chiamante anagrammi che prepara la chiamata per il, prima, per la, eh, per il livello 0 essenzialmente. Ok, ma per ora eh, pensiamo al caso normale, che è quello più, alla fine più semplice. Nel caso normale io devo generare, eh, diciamo così, provare ad aggiungere alla soluzione parziale tutti i caratteri presenti tra i disponibili. Nulla di più. Quindi io devo iterare tra tutti i caratteri disponibili, ch due punti disponibili, e per ciascuno di essi dovrò costruire eh, un tentativo nuovo che ottengo eh, aggiungendo a parziale eh, un singolo carattere in coda. Quindi dobbiamo concatenare alla soluzione parziale il carattere CH su cui stiamo iterando. Qui sto ehm, costruendo una nuova stringa da usare come tentativo parziale del livello successivo. Sto costruendo una nuova stringa e non sto modificando la soluzione parziale attuale perché essendo una di tipo string. È, è una variabile immutabile quindi non posso modificare la stringa parziale e sono obbligato a costruire una nuova stringa eh, questo mi dà un, un vantaggio che non devo più fare backtracking ricordate che c'è il passo di backtracking in cui dovevo rimettere le cose a posto no? ripristinare la soluzione parziale così come l'avevo vista all'inizio del, del ciclo for dell'iterazione eh, visto che in questo caso non sto toccando la soluzione parziale non la modifico non c'è più bisogno di fare backtracking e quindi a questo punto dovrò passare il lavoro alla procedura cerca del livello successivo cerca, passandogli come parziale il nuovo tentativo dicendo che ho un livello più 1 quindi ho aggiunto una lettera in più rispetto a quella precedente e però dovrò eh, passargli una, una lista di caratteri disponibili che è uguale a quella precedente meno, meno il carattere CH che ho, che ho appena eh, estratto allora, noi abbiamo già imparato che eh, è bene, eh, o meglio, non è possibile modificare la lista disponibili mentre la stiamo iterando. Ricordate l'esercizio sul libretto voti in cui quando cercavamo di cancellare un voto mentre all'interno del ciclo eh, questo eh, generava un errore. E quindi di nuovo ci sta dicendo che se vogliamo passare la lista dei nuovi disponibili, eh, dovrò costruire una nuova lista e cancellare da questa questo elemento. Mm? Eh, e quindi costruiremo una nuova lista di caratteri, eh, diciamo così, ridotta, rimanenti, che posso eh, copiare da quelle dei disponibili, a cui però, subito dopo, dovrò cancellare l'elemento che, quindi, il java.util a cui dovrò rimanenti subito cancellare l'elemento remove l'elemento ch quindi io ho scelto un carattere ricapitolando, ho scelto un carattere. Questo carattere lo uso per arricchire il tentativo e per ridurre l'elenco di disponibili. Ridurre l'elenco disponibili, di nuovo eh, il tentativo l'ho dovuto creare una stringa nuova anziché modificare quella esistente perché essendo di tipo string è immutabile. Eh, L'array list di disponibili non l'ho potuto modificare perché lo sto iterando e quindi l'iteratore non me lo lascerebbe fare e quindi ho dovuto costruire un'altra lista da cui rimuovere questo elemento. Eh, Quest'operazione qua di ricopiare una lista all'interno di una procedura ricorsiva è un'operazione che ci piace poco perché... Eh, rallenterà parecchio il programma eh, dato il fatto che le procedure ricorsive vengono chiamate moltissime volte ma della eh, efficienza ci occupiamo dopo no? per ora occupiamoci della funzionalità quindi a questo punto io ho un elenco dei caratteri rimanenti che posso passare come terzo parametro alla mia procedura ricorsiva e questo esaurisce il caso generale la generazione delle nuove soluzioni il caso terminale perché ho esplorato tutti i caratteri disponibili, ho provato uno a uno ad aggiungerli, tenete presente che ad ogni iterazione io aggiungo, creo un nuovo tentativo, a partire però dalla stessa stringa parziale a cui aggiungerò un carattere diverso, ogni volta diverso. Ok, mentre il caso terminale, è il caso in cui, eh, come faccio a capire se sono nel caso terminale, è, in quello, è quello in cui il livello è uguale alla parola da, eh, da cercare, la lunghezza della parola da cercare oppure quello in cui l'elenco dei caratteri disponibili sia vuoto quindi non c'è più nulla da cercare forse si fa prima disponibili.size uguale 0 se non c'è più nulla da aggiungere sono nel caso terminale eh? oppure la stessa cosa che è livello uguale a eh, parola.length equivalente solo che parola in questa procedura qua non viene passata non è visibile Mentre invece è disponibile e visibile ehm, a questo punto, cosa devo fare nel caro terminale? Beh, semplicemente la stringa parziale è una soluzione totale e dovrò quindi salvarla tra l'elenco delle soluzioni possibili. L'elenco delle soluzioni possibili al momento non ce l'ho, ma non spetta a me crearlo, dovrà aspettare alla procedura eh, anagrammi eh, per creare, diciamo, una lista, private list di string. con S maiuscola eh, soluzione e quindi questa procedura anagrammi dovrà creare dis.soluzione eh, uguale new array list di string e alla fine dovrà ritornare soluzione al chiamante quindi questa lista viene preparata dalla procedura e io nel caso terminale dovrò semplicemente accodarci qualcosa dis.soluzione.append add, scusate eh, parziale eh, e ho finito probabilmente la procedura ricorsiva se non ho dimenticato un pezzo quindi caso normale caso intermedio l'abbiamo risolto, il caso terminale l'abbiamo risolto, eh, il caso iniziale, l'avvio della ricorsione, eh, io devo preparare ovviamente tutte le variabili di cui la procedura ricorsiva ha bisogno. Una è la soluzione, e l'ho già preparata qui, parziale livello disponibili. Allora, parziale inizierà come stringa vuota, livello uguale 0, disponibili è un insieme che eh, di che contiene i singoli caratteri della stringa parola quindi devo prendere la parola e esploderla, no, spezzarla nell'insieme di caratteri eh, che la compongono quindi ci creiamo questa lista disponibili di caratteri come nuova array list di caratteri e poi travasiamo i singoli caratteri presenti dentro la stringa all'interno di questa lista quindi abbiamo, iteriamo su tutta la lunghezza della parola i uguale 0, i minore di parola punto purtroppo dobbiamo fare un ciclo perché non esiste un metodo di, per eh, convertire automaticamente una stringa in una, in una collection e le stringhe non sono di per sé eh, iterabili i più più quantomeno in Java senza librerie aggiuntive eh, allora disponibili.add di eh, parola.char at i quindi faccio un ciclo sulla lunghezza della parola per ciascuna iterazione del ciclo estraggo il carattere nella posizione iesima e questo carattere lo aggiungo all'array di disponibili. Eh, magari un'altra cosa utile che potremmo fare è ehm, convertire tutto in maiuscolo perché altrimenti se la parola passata fosse un po' in maiuscolo e un po' in minuscolo sarebbe eh, questa lettera maiuscola eh, a metà della parola all'interno degli anagrammi sarebbe abbastanza antiestetica quindi un'altra cosa che possiamo fare eh, può essere quella di parola uguale to upper eh, scusate, parola appunto to upper, to upper case hm? quindi prima di estrarre le varie lettere converto tutto in maiuscolo e poi travaso le lettere all'interno della lista a questo punto dovrei avere tutto ciò che serve per chiamare la procedura cerca quindi avvio la ricorsione chiamando la procedura cerca con i tre parametri Soluzione parziale, iniziale del livello 0, stringa vuota, livello iniziale 0, eh, lettere disponibili iniziali queste. Disponibili. E questo dovrebbe essere no, la preparazione delle variabili in vista della chiamata del livello 0 della ricorsione, e poi eh, la soluzione che ritorniamo sarà quella che è stata via via costruita dal caso terminale della ricorsione stessa. Allora, proviamo a vedere se eh, ci è andata bene, nel senso che siamo riusciti a implementare correttamente l'algoritmo. Di solito non succede mai al primo colpo, però siamo riusciti a ottenere eh, correttamente no, i tre eh, anagrammi della parola DOG. E a questo punto, una volta che abbiamo il metodo, lo possiamo replicare anche per altre parole più lunghe. No? Eh, anziché dog possiamo fare l'anagramma di eh, programmazione, che è una parola molto più lunga, e ci fidiamo del fatto che il nostro algoritmo ce la faccia. Beh, ovviamente ci sta mettendo... Eh, un po' di tempo in più perché dovrà fare un insieme di chiamate molto maggiore. Quanto tempo in più ci mette? Vabbè, questa sarà una domanda che ci porremo in una delle prossime due o tre lezioni, cercare di risolvere la complessità. 6 di 3. L'importante è che sia di <civiltà> Creciamolo... qua perché magari voi avete più pazienza, lo fate girare e vedete anche magari prendendo i tempi e quanto ci mette. Prendiamone uno intermedio, magari 5-6 lettere. Eh, mh, vacanze visto che ci stiamo avvicinando e vediamo se funziona con una parola un pochino più lunga è di nuovo quasi istantaneo e vedete però il numero di anagrammi della parola vacanze è, è decisamente maggiore la parola vacanze ha sette lettere, quindi siamo su sette fattoriali soluzioni. Quindi una parola di tre lettere ha sei, sei anagrammi e tre quanto farà 7 fattoriale a memoria ovviamente nessuno. Eh, adesso Anagrammi, ecco lo stoppiamo, gli anagrammi di, eh, di programmazione e eh, quindi il set fattoriale è 5.000, sono eh? 5.000 parole che sono state eh, trovate, 5.000 possibili anagrammi della parola vacanze. La parola programmazione non osiamo chiederci quanto sia invece il fattoriale di 14 ma eh, vedete che il rapporto tra 5.000 e 87 miliardi eh, ci fa dire che dovremmo aspettare un bel po' di tempo. Quanto tempo impareremo appunto a stimarlo un pochino più avanti. Um, ma questo già prima, l'esercizio nella sua semplicità, come vedete sono poche righe di codice che abbiamo scritto, l'algoritmo tutto sommato è una permutazione pure semplice, eh, ci permette già però di, di capire che in alcuni casi you know, i problemi gli algoritmi risolutivi con problemi di una certa dimensione eh, hanno dei tempi di esecuzione che non sono, mai, non sono più istantanei ma diventano rilevanti o addirittura in alcuni casi intrattabili come si dice, nel senso che la soluzione sì, sì, arriva ma arriverà così tardi che oramai non ce ne facciamo più nulla perché magari siamo già tutti morti adesso non so se in questo caso probabilmente no ma eh, altri tipi di algoritmi invece eh, avranno dei tempi di esecuzione delle centinaia di, milioni di, centinaia di milioni di anni per cui veramente so la soluzione non ci interesserà più. Ovviamente noi dovremmo evitare no, di, di, di creare algoritmi di questo genere, ma eh, imparare a riconoscerli in qualche modo e se possibile un pochino evitarli. Hm? Però per ora stiamo solamente giocando con le basi. Però anche con queste basi una, una eh, cosa apparentemente innocua, come fammi gli negrammi di questa parola, in realtà ci ha fatto già subito sbattere contro un muro, del tipo eh, qu quanto tempo ci metterà, riuscirà mai a farcela? A queste due domande oggi non abbiamo risposta. Eh, però questo non, non ci vieta di essere riusciti chiaramente a costruire no, questo, questo algoritmo usando lo schema mentale no, della, della ricorsione che abbiamo usato anche le volte scorse. Ecco, se volete divertirvi, io vi posso proporre alcune piccole estensioni a questo, a questo problema. Ad esempio, una molto, diciamo così, facile e diciamo viene bene in questo punto del corso, far sì che gli anagrammi siano solamente parole valide. Cioè, parole, noi abbiamo nei laboratori giocato con un database che contiene le parole della lingua italiana o anche le parole della lingua inglese, allora possiamo evitare no, di restituire come output del programma delle parole che non hanno senso che non esistono nel dizionario. E questo lo posso fare in due modi, uno facile e uno meno facile. Quello facile è, nel caso terminale, alla fine della ricorsione, controllo il dizionario. Quindi questo in pratica cosa significa? Che qua ci aggiungo, dove siamo? Nel caso terminale ci aggiungo una if. Dirò se eh, la soluzione parziale, e nel dizionario, qui c'è un contains, qualcosa di questo genere, allora l'aggiungo, altrimenti la ignoro, fine. Quindi l'ho calcolata ma poi non me la salvo perché non è eh, utile, non è una parola valida. Però in ogni caso l'ho calcolata, quindi gli 87 miliardi di permutazioni le ho calcolate tutte e di quegli 87 miliardi la grandissima maggioranza verrà buttata via, perché non corrisponde a parole realmente del dizionario. E posso fare di meglio? Beh, per fare di meglio dovrei, eh, ad esempio, eh, fermare la ricorsione prima. Torniamo alla slide. Se mi accorgo che non c'è nessuna parola che inizia con dg, ad esempio... Eh, allora non ha senso che io vada avanti non ha senso che io vada avanti eh, e, e, e potrei fermarmi già a questo livello a questo livello vedo DG e mi posso già a questo livello consultare il dizionario e il dizionario mi dice che non c'è nessuna parola che inizia con DG nel mio caso della, eh, della parola programmazione eh, magari non c'è nessuna parola che inizia con RM o PZ ad esempio allora a questo punto eh, nessuno parlato tra l'altro di 14 lettere che inizia con pz. Allora a questo punto io potrei fare una cosa molto migliore, cioè non generare soluzioni che sicuramente non portano a un risultato. Cioè quando io qua provo a generare il tentativo, eh, mi chiedo il dizionario, if nel dizionario esiste... Esistono delle parole che iniziano con tentativo, cioè le cui prime lettere sono uguali alle lettere di tentativo, ricordiamoci che la parola la costruiamo eh, da, da sinistra verso destra. Allora, se sì, allora vado avanti e faccio la chiamata ricorsiva, altrimenti... Non faccio la chiamata ricorsiva, mi fermo prima. Mi fermo magari a livello 2, livello 3, livello 4, la ricorsione. Perché tanto so che eh, se io andassi avanti, proverei milioni o miliardi di combinazioni, nessuna delle quali mai sarà nel dizionario. E quindi arriverò tantissime volte a terminale dicendo beh, hai fatto un lavoro inutile. Quindi ovviamente se io posso accorgermi preventivamente del fatto che una soluzione non è valida, o una soluzione parziale non è valida, nel senso che non potrà mai portare una soluzione totale valida, posso bloccarmi prima. E bloccarmi significa semplicemente non scendere nella ricorsione in quel ramo che so già che non porterà frutti. Quindi nel caso in cui io abbia, come in questo slide, dei criteri in più che mi distinguono parole, anagrammi validi da anagrammi non validi, allora lo posso fare. Ovviamente se mi chiedono, dammi tutte le permutazioni possibili, non posso fare altro che generarle tutte. Ma qualora, eh, invece, le possa, eh, alcune siano validi, altre non siano valide, allora prima mi accorgo che un determinato ramo della ricorsione eh, non porterà mai a nulla di buono, eh, meglio, eh, meglio è, prima mi posso fermare e non risparmio una chiamata ricorsiva, ma risparmio quella e tutti i milioni e miliardi di chiamate sottostanti dell'albero di, di ricorsione sottostante. Ovviamente questa operazione costa, perché è facile controllare se una parola esiste nel dizionario, il dizionario lo metto in un set, chiamo la funzione contains, lui mi, chiama, mi calcola la funzione di hash della stringa e mi dice subito se c'è o no. È un'operazione che prenderà qualche microsecondo. Cercare se nel dizionario, ci sono delle parole che iniziano non sono uguali, ma iniziano con le stesse lettere della mia soluzione parziale, beh, questo qua significa andare a fare un confronto tra, tra sottostringhe, di un dizionario che potenzialmente è centinaia di migliaia di parole. Allora questo porta via molto tempo di esecuzione. E quindi avremo un trade-off tra dire spendo più tempo a cercare di essere intelligente nella ricorsione e non scendere dove non serve, versus eh, cerco di, di bloccarmi prima e quindi risparmio eh, molte chiamate ricorsive eh, successivamente. Ovviamente a questo trade-off non c'è una regola unica, non c'è una risposta unica, bisognerà valutare di caso in caso, facendo anche delle prove e degli esperimenti, quale conviene quanto conviene andare in profondità. Ok, una seconda, una seconda complicazione di questo algoritmo che vi propongo è quella di tener conto delle lettere duplicate. Quindi ad esempio SIS, cioè MARI, contiene due volte la S. Allora, se io le colorassi di colore diverso, le due S, la prima e l'ultima, cioè la prima rossa e l'ultima blu, vedrei che questa parola e quest'altra sembrano diverse, no? Sono colorate in modo diverso, ma in realtà la parola è la stessa. Allora, se la parola è la stessa, eh, in realtà io non dovrei ripetere due volte. Allora, come faccio a non ripetere due volte? Anche qua ho tanti modi. Il modo più semplice, più banale, ma anche quello più costoso dal punto di vista del tempo di esecuzione è quello di generarle comunque tutte e nel momento in cui l'aggiungo controllo se è ripetuta o no cioè di nuovo agisco nel caso terminale e dirò eh, se parziale è già presente nella soluzione if parziale non è presente nella soluzione allora l'aggiungo quindi ogni volta la calcolo le calcolo tutte e se, se trovo una soluzione, ma mi accorgo che questa era già nella lista, vabbè, allora eh, evito di, ehm, di aggiungerla una seconda volta. Quindi potre, questa anziché una lista, basterebbe che questa anziché una lista fosse un set, e automaticamente non mi aggiunge dei duplicati. Ovviamente il lavoro l'ho fatto, lo sforzo l'ho fatto, sono arrivato al, al valore finale, e quella soluzione semplicemente la scarto, quindi in realtà il tempo di esecuzione che ci metto è esattamente lo stesso viceversa dovrei fare, ma questa è una cosa più complicata la vedremo magari in altri esercizi eh, internamente eh, trattare le lettere duplicate eh, vincolando l'ordine cioè va bene, vanno bene tutte le combinazioni purché la S rossa venga sempre prima di quella azzurra quindi possono essere messe in posizioni diverse ma io non accetterò mai, quindi non farò ricorsione eh, sulle soluzioni eh, in cui la S blu viene prima della S rossa allora, a questo punto vorrà dire che il mio vettore di lettere candidate, nella mia lista di lettere candidate, non mi basterà avere solamente un elenco di caratteri, ma mi servirà qualche cosa in più che mi permetta di distinguere tra di loro le due S, le due lettere doppie, doppie o triple, o può esserci anche più di una lettera doppia. Eh, pensate, è una parola semplicissima in italiano che è mamma, che ha solamente due lettere, però ha tre M e 2 A. E quindi devo fare attenzione anche qua di gestire casi di lettere doppie, casi di lettere triple e caso di più lettere diverse, entrambe le quali siano ripetute nella stessa parola. Quindi un esempio che è cioè un problema che sembrerebbe semplice, o meglio si risolve in modo semplice con questo modo nel punto 2, ma per risolvere in modo più efficiente, cioè evitare di generare dei doppioni, nel caso generale vedrete che è abbastanza complicato, ci dà parecchi grattacapi ma noi per ora, come dicevamo, no, ci accontentiamo no, di questa prima soluzione che funziona nel caso base. Eh, vi consiglio sicuramente a livello di esercizio di provare eh, a verificarla, a verificare, incrociarla col dizionario, ehm, che ovviamente è una cosa semplice, non c'entra più nulla con la ricorsione, ma è un po' di eh, allenamento di, eh, rispetto all'interazione col database che abbiamo visto nell'altra parte dei corsi. E con questo... Concludo questo esercizio che come al solito troverete sulla pagina guitar del corso.